Starfleet to scout ship, please give your position, over. I am in orbit around the third planet of star known as Sun, over. May this be Earth, over. Positive, it is known to have some form of intelligent species, over. <laughs> Di frequenze. Le frequenze pare, pare non essere la cosa più importante nel nostro corpo e attorno a noi. Eh sì, perché è la, quella parte di, di realtà che noi abbiamo sempre eh, sostanzialmente eh, usato poco, studiato poco. Eh, partendo dal fisico De Broglie, De Broglie dice che a ogni corpo che si muove, si può uh, associare un'equazione matematica che è come un'onda, seno di omega t più fi. No? Quindi matematicamente noi possiamo descrivere questa cosa come un'onda. E quest'onda può essere un'onda anche sonora. Eh, Dov'è l'anello di congiunzione tra il fonone ed il fotone? Eh, quello che si vede dai lavori di fisica modernissima, quindi che non trovate sui libri di fisica, ma ve li dovete andare a cercare in letteratura, è che se io prendo un fotone e lo sparo in una certa direzione, e in questa, a un certo punto il fotone incontra un pezzettino di marmellata, uno zueg. un pezzettino di marmellata ci passa nel mezzo, perché il fotone, la marmellata è trasparente. Se io prendo questa marmellata e la raffreddo a 200 gradi, sotto zero, il fotone, quando si raffredda, perché entra nella marmellata fredda, si raffredda, anche lui, si ferma. Siamo riusciti a rallentare il fotone a circa 14.000 km al secondo, dai 300.000 che ha, come velocità della luce. Una volta che il fotone si ferma, alla marmellata succede una cosa strana. La marmellata si agita e si sposta come se avesse avuto un piccolo calcetto dal piccolo fotone, che evidentemente ha acquisito massa. Sapete che dicono che il fotone non ha massa? Ma il fotone raffreddato si presenta come massa. Eh, questa è una cosa strana. Che cosa vuol dire questo? Che la marmellata vibra, che il fotone si è trasformato in fonone. Ed infatti, quando certe apparecchiature fanno il conto dei fotoni, sui lavori scientifici c'è scritto che il numero dei fotoni che entra e non torna più col numero dei fotoni che esce, e poi compaiono dei fononi. Non c'è mica scritto che il fotone si trasforma in fonone. Perché? Perché è evidente che è così, ma se lo scrivi ti rigettano il lavoro scientifico. No, E soprattutto, una cosa interessante, il fonone che si è formato ha massa negativa, cioè ha una antimassa. Sapete che cosa vuol dire? Che dentro al fotone c'è l'informazione di una antimassa. Quali sono le conclusioni banali? Che il fotone è la somma di due cose. Una cosa che ha massa, con l'energia positiva, e una cosa che ha antimassa, con l'energia negativa, che oscillano tra di loro a un tempo e una frequenza bassissima. Te cosa vedi? Il film, velocissimo, cioè vedi il fotone, piano spazio-temporale, che non ha energia. Quindi non ha né massa positiva, né massa negativa. Ma se tu lo raffreddi, si ferma questa oscillazione e tu vedi il fotone che si divide in due oggetti. Un fotone e un antifotone che insieme hanno una massa positiva e l'altra massa negativa. Come si vede dai lavori, 200-250 lavori di fisica quantistica che mostrano che il fotone ha come fotone, una massa di 10 alla meno 54 kg, che sarà piccola, ma è. E l'antifotone? L'antifotone non si vede, perché nell'istante in cui te lo isoli, la fisica quantistica dice che l'antifotone va indietro nel tempo e quindi, pum, scompare. E quindi, mettendo insieme tutto questo giochino, ecco che si capisce... Come noi dei fotoni non ci abbiamo capito niente, gli antichi almeno dei fotoni avevano capito qualche cosa, quindi a noi c'è da ancora un sacco di cose. Sì, comunque tutto l'universo si basa sul dualismo: polo positivo, polo negativo, fotoni, fononi, yin e yang, è tutto dualismo. Se diavoli noi, e demoni, certo, se noi siamo i creatori dell'universo, noi creiamo l'universo inconsapevolmente, come crediamo che esso debba essere creato. Cosa vuol dire questo gioco di parole? Che se io credo nella dualità vedrò l'universo duale, vedrò i buoni e i cattivi. Se io credo che invece l'universo sia fintamente duale e che a un attento esame la dualità scompare, ecco che io non vedrò più nell'altro il mio nemico, ma vedrò semplicemente quella parte di me che io di me non ho compreso. E questo ci fa capire una cosa fondamentale. Mario Draghi non è cattivo, è scemo. Vabbè, può essere scemo, ma sa quello che gli hanno ordinato di fare e lo ha fatto bene. Hai parlato di frequenze e hai fatto un numero 432. Sì. Io da tempo sostengo che la musica deve essere a 432 Hz e non a 4,40 e che pare, la leggenda vuole, sia stato Goebbels a, a dire a Wagner di cambiare. Tanto è vero che Verdi si arrabbiò e addirittura, lo dico spesso i Pink Floyd hanno fatto un disco a 432, Dark Side of the Moon, che ancora oggi la gente lo compra è in classifica da tantissimo tempo, perché fa stare bene. Quindi gli strumenti dovrebbero essere accordati a 432. È una frequ... Tu l'hai usata prima, la frequ... il numero 432. Dunque, qui c'è un discorso che io ho scritto proprio in un articolo, che si può ritrovare sul mio sito, che è proprio l'Evideon A432. Evideon è quell'oggetto la cui evidenza appare quando si, e, e, il fotone viene raffreddato. Fotone-antifotone. L'ho chiamato Evideon, perché quell è quell'idea prima, Eideon, che poi diventa evidente nel tempo. E lì metto in relazione matematica per la prima volta il 432 con le note musicali pitagoriche. Pitagora aveva fatto una cosa. Guardate Pitagora è stato più di dieci anni in Egitto. Quello che ha studiato Pitagora non è di Pitagora, ma è di quella civiltà prima a cui Pitagora ha attinto a piene mani. Il teorema di Pitagora, il pi greco, Pi greco perché si chiama pi greco? Perché Pitagora era un greco. Ecco, queste cose qui magari se le insegnassero nelle scuole eh, non sarebbe male. Pitagora prende una corda, la suona, dong, e fa un rumore. La taglia a metà, la risuona e fa lo stesso rumore ma di un'ottava più alta la taglia a metà e così via, vede che tutte le note musicali possono essere espresse come una frequenza moltiplicata per 2 alla n, dove n è l'ottava che te stai utilizzando. Se te vai a suonare un pianoforte in questo modo diventa un casino della Madonna. Perché? Perché le corde alte e basse vanno in risonanza tra di loro. Dopo un po' la risonanza è talmente tremenda che tu non senti più niente. Come mi spiegava un pianista molto importante, non puoi tenere sempre il pedale schiacciato del pianoforte, perché sennò no, wow, wow, wow, non senti più nulla, eh? devi farne un buon uso. E lì è nata la necessità di modificare le corde del pianoforte facendole un pochino diverse, non proprio due alla n, matematicamente, perché sennò no vanno in risonanza. Il fenomeno della risonanza è un fenomeno su cui si basa tutto l'universo, tra le altre cose. Bene, la scala temperata. Si sono inventati questa cosa. Magnifico. Nessuno aveva mai capito, però, perché 432. Perché 432, in realtà, è un numero che può essere divisibile per 2. In realtà non è 432, ma è 431. punto. 8588 Dalle calcoli fatti, questo numero è in perfetta armonia fino alla due milionesima cifra dopo la virgola con pi greco attraverso una formula precisa che mette in relazione tutte le note musicali basate sul x432, che è 431.8588 con pi greco. Cosa vuol dire questo? Noi non ce ne accorgiamo perché per noi 432 o 431.8588 non, non la sentiamo la differenza. Però vuol dire che le note musicali sono basate su pi greco. E pi greco è quel numero fondamentale su cui si basa tutto l'universo. Quindi è in relazione armonica con il suono che noi sentiamo. Un'altra frequenza che non ha questa caratteristica non è in armonia. Per esempio, hanno scoperto, 3-4 anni fa, leggevo un lavoro scientifico, alcuni biologi, che i neuroni del cervello sono distanziati tra di loro con multipli di pi greco. Questo cosa vuol dire? Che se tu senti una musica e il tuo cervello vibra a quella musica e le molecole di acqua del tuo cervello oscillano a quella vibrazione e fanno vibrare i neuroni del tuo cervello a quella vibrazione, essi sono, vanno in risonanza con l'universo, con le forze che hanno costruito tutto l'universo. Per questo ti sembra di stare a casa. È la musica tua. Eh, non c'è niente di neweggiano, c'è il fatto che tutto torna, da un punto di vista matematico. E allora perché impediscono di ascoltare musica 432? Possiamo fare delle illazioni, siccome noi sappiamo che i nostri governanti fanno di tutto perché noi non si acquisisca consapevolezza e coscienza di noi e la consapevolezza e la coscienza di noi la acquisiamo solo se siamo integrati cioè la parte animica, mentale e spirituale si riunificano in una coscienza unica è evidente che per fare questa riunificazione ci vuole una frequenza precisa che sia in armonia con l'universo cioè sia basata su 432 l'aquinto di un pianoforte a qualcuno questa cosa non gli piace e quindi sentire la musica a 440 si può, ma a 432 è pericoloso perché dopo il popolo non ti obbedisce più. C'è una foto che mostra la differenza tra 432 e 440 di frequenza sull'acqua, sì. mentre a 432 hai una, un disegno armonico, a 440 è il caos. Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Questo è proprio un aspetto mm, visivo. Eh, possiamo toccare con mano il fatto che un certo disegno ci piace di più di un altro disegno. Che cos'è che il nostro cervello ci fa dire questo disegno è meglio di un altro? La simmetria. Cioè il disegno a 432 dell'A quinto è assolutamente simmetrico. La destra e la sinistra, l'alto e il basso, il sopra e il sotto. Quindi, siccome la simmetria è legata al secondo principio della termodinamica attraverso il concetto di entropia, più l'entropia è alta, più l'ordine è alto, più la simmetria è alta, tutto ciò che è estremamente simmetrico è estremamente entropico e quindi eh, coerente con la coscienza. Corrado, dietro a ogni distruzione, a ogni catastrofe che c'è stata, biblicamente ci dicono che c'era un peccato degli uomini. Vedi Sodome e Gomorra, addirittura dicono che gli Atlantidei si erano montati la testa sì, e, avevano, sì. e privilegiavano la scienza alla, a parte animica, quindi vero. al cuore, e quindi sono stati distrutti. È vero questo? nel mito si sì, c'è scritto e questo, questo mito è anche nella, nel, per esempio nella civiltà norreica cioè nel nord Europa e questo per un semplice motivo perché eh, le, la popolazione atlantidea è finita anche lassù in alto, nell'Europa dei ghiacci dove tutte le, le leggende atlantidee sono finite quindi mh, per esempio noi ritroviamo la leggenda eh, della guerra di Troia nel nord Europa ma non perché eh, i, no, i nord europei siano finiti nel Mediterraneo oppure i troiani siano andati nel nord Europa ma semplicemente perché sia i troiani che gli antichi greci che la civiltà norreica erano stati contaminati da quella civiltà che invece era la civiltà atlantidea quindi quello che si ritiene ora un concetto estremamente delicato è che l'antica guerra tra Troia e, e, e la Grecia fosse in realtà il, il, il, il resoconto di un mito molto più antico che era la guerra tra gli Aztlan e gli Arian. Quindi una cosa che va, si sposta di 10.000 anni indietro nel tempo, pensate. Sì, eh, l'idea è quella che il governante usa per governare. Per governare bisogna che il popolo non abbia consapevolezza di sé. Quindi deve avere un'entropia bassa. L'entropia si basa sulla simmetria. La simmetria prevede, tra le altre cose, la presenza di un piano di simmetria. Quindi non ci deve essere simmetria perché la popolazione sia cogliona, rimanga stupida. Un sistema qual è? usiamo il denaro, ci saranno i ricchi, ci saranno i poveri, non c'è più il piano di simmetria. Un'altra eh, metodologia è usare la colpa, il peccato, è stata colpa tua. Eh, te lo insegnano già eh, da bambino piccolo, no? che quando hai fatto qualche cosa di negativo è perché tu hai una colpa. Eh, no, eh, noi colpe non esistono gli esseri umani qualsiasi cosa facciano in quell'istante bella o brutta che sia, concetto duale quindi falso gli esseri umani fanno al meglio di quello che credono in quel momento per loro stessi, quindi non si può imputare uno che ha ammazzato 20 persone di averlo fatto, perché in quel momento lui ha pensato che per lui era la cosa migliore da fare da questo punto di vista non c'è eh, la colpa C'è la poca consapevolezza di sé Che è però un concetto completamente diverso Guardate come mano a mano Che l'evoluzione del nostro pensiero va avanti Quello che si capisce è che la dualità scompare Per esempio abbiamo parlato di entropia Allora uno potrebbe pensare ordine e disordine no? Una persona completamente disordinata Un universo completamente disordinato non esiste un universo completamente disordinato. Esiste un universo poco ordinato. L'ordine va da zero a infinito. Dietro lo zero non c'è niente. Quindi il concetto di disordine, in realtà, non esiste. L'entropia, come misura dell'ordine, è un concetto non duale. Ed è un principio dell'universo. Per quale misterioso motivo i fisici continuano a scrivere sui libri di fisica delle cazzate? Perché non hanno consapevolezza di quello che hanno studiato. Perché un conto è studiare, un conto è capire. E c'è una bella differenza. Poi parlato di Antartide. Mm. Okay. Perché hai identificato, fra l'altro, Atlantide nell'Antartide? Uh, dunque, la ipotetica identificazione è legata a diversi fattori. Uno, alla reinterpretazione e allo studio del mito, perché nel mito c'è scritto. Ehm, I miti poi sono stati reinterpretati dalla logica del potere di quel tempo, che non vuole, ricordiamocelo sempre, che tu trovi l'origine della realtà dell'uomo. Quindi se i potenti sapevano che c'è Atlantide in Antartide, non ti ci mandano lì cercano di mistificare le cose e ti dicono, era un posto ghiacciato vai al Polo Nord i tedeschi hanno cominciato a cercare Atlantide al Polo Nord no? quando si sono resi conto che non era nel Polo Nord sono andati nel Polo Sud e si vede chiaramente perché ci sono alcune fo fotografie mascherate da Google che fanno vedere gli U-Bot tedeschi incastrati nel ghiaccio queste eh, fotografie che noi abbiamo ritrovato e io ho pubblicato anche su un libro, ehm, fanno vedere come Google ha prontamente negli anni successivi, visto che c'era quella cosa, cancellata con una pezza bianca eh, sul, sul, sul, sul ghiacciaio. No? Cosa ci facevano gli U-Boat in Antartide? Mm, è un esempio, ne possiamo trovare altri. Quindi ci so, in Antartide stavano cercando la. la, la, la, la, la la loro Shangri-La, il posto, guarda ancora nel mito, dove non si invecchia. La Atlantide, Paradesha, quello che noi chiamiamo oggi paradiso, no? ma che invece in sanscrito è Paradesha, la città eh, fatta dagli antichi dei eh, in cui si viveva benissimo, eh, si moriva solamente perché. A un certo punto ti prendeva un colpo, morivi, ma senza sofferenze e così via. È un mito. Eh, non solo, ma lì c'è il... il eh, dove c'è il mare di Crono, dicevano alcune ehm, leggende. Allora, il mare di Crono è il mare solido, il mare dove l'acqua è solida. Da questo ti, qualcuno ha pensato che si potesse trattare del polo nord, mentre in realtà se uno va a leggere e a interpretare bene le antiche leggende scopre che è il polo sud. E poi c'è tutto un aspetto meccanicistico del fatto che 36.500 anni fa, quando è caduta la prima luna, l'asse magnetico terrestre ha cominciato a spostarsi perché si è spostato l'asse geodetico terrestre, però quest'ultimo non lo possiamo misurare perché non ci sono misure. Invece l'asse magnetico si vede, si può misurare, ci sono delle misure fatte, e l'asse magnetico si sposta perché si è spostata la palla generale della Terra. Pensate che questa palla è una palla con dentro del eh, ferro fuso. 5.000 gradi, 5.000 gradi, il ferro non è più magneticamente attivo. Questa palla la giri, ha una botta, perché chiaramente viene colpita da un'altra sfera, il gioco delle biglie, e la sfera fusa di ferro comincia a girare in un'altra direzione e da lì si comincia a vedere come il campo magnetico terrestre ha cominciato a oscillare e si è fatto il giro della Terra un paio di volte negli ultimi 45.000 anni dimostrato da lavori scientifici pubblicati in letteratura su tecnologie che, che, che usano eh, diversi approcci uno è eh, un vecchio approccio cioè i vulcani eruttano e il basalto si raffredda e si raffredda sempre sentendo e tenendo presente dove sta il campo eh, magnetico terrestre cioè i cristalli vanno a nord eh, oppure con l'utilizzo di percentuali isotopiche del, di alcuni gas nobili, pensate studiati in un lago della Turchia che hanno fatto vedere come in modo più preciso le mappe di questo asse eh, magnetico si sia modificato nel tempo e pensate che Per tornare alle piramidi c'è uno studio su circa 400 monumenti, piramidi, quasi tutte in tutto il mondo, come queste siano orientate perfettamente in cinque punti precisi, cinque gruppi di monumenti in cinque gruppi precisi che al centro hanno cinque punti in cui nella storia il polo nord magnetico si è spostato quindi in 30.000 anni le piramidi sono state costruite tante volte dovevano essere ricostruite perché il polo nord si spostava e siccome la piramide va puntata verso nord se no non funziona ricostruivano degli altri mega monumenti galattici cambiandone l'orientamento ma questo succedeva sia in Cina che in Sud America pensate quindi l'antica civiltà atlantidea, che si era poi divisa in tante civiltà che magari avevano perso anche il, il, il, il controllo tra di loro, il contatto tra di loro, comunque avevano la stessa tecnologia e avevano bisogno di costruire le piramidi sempre a nord. Allora, eh, dicono che si può andare al polo nord, ma non si può andare al polo sud. C'è chi dice anche, c'è un pilota che dice che ha atterrato al polo sud e ha incontrato degli extraterrestri che hanno delle basi alieni e ne ha anche scritto un libro oppure c'è chi dice che ci sono strutture militari al Polo Sud perché il Polo Sud è interdetto? tu dici che c'erano le basi di Atlantide perché? Eh, nel Polo Sud ci sono eh, la concentrazione di basi militari <ride> gigantesche più, più elevata che in qualsiasi altra parte del mondo e soprattutto come al solito anglosassoni mettono il naso e il becco in posti in cui non dovrebbero mettere storicamente ehm, si sa guardando la storia che i tedeschi cercavano proprio questa civiltà aliena e l'hanno cercata soprattutto in Antartide ehm, ci sono evidenze di questo innegabili mm, è evidente che gli americani durante eh, l'ultima guerra avevano capito che i tedeschi erano interessati a questo particolare aspetto della cosa e una volta finita la guerra si sono piazzati eh, in antartide e hanno cercato di scavare guardare scoprire fare ehm, lavorando probabilmente anche a progetti che riguardavano l'inquinamento atmosferico queste cose qui ma io ritengo soprattutto a scoprire quelli che sono i resti di un'antica civiltà che era lì, che è sicuramente lì perché è l'unico posto dove non abbiamo guardato e quindi siccome questa civiltà c'era l'unico posto dove non abbiamo guardato è quello dove volete che sia, è lì e allora se le cose stanno come abbiamo detto finora i nostri governanti non vogliono che noi si scopra questa cosa. Sapete, in Antartide sono stati scoperti anche geroglifici, sono state scoperte eh, scritture proto-sanscrito, sono state scoperte, ci sono due teschi, almeno due, di dolicocefali, a, che ora sono conservati allo Smithsonian di New York. <ride> Quindi lì, c'era qualcosa sotto i ghiacci prima che ci andassero gli americani e cercassero di evitare con tutte le storie di questo mondo alcune vere, alcune false che la gente ci metta il naso lì non vogliono che noi si guardi perché il principio è sempre lo stesso non è importante non impedirti non è importante impedirti di studiare la storia antica è importante impedirti di capire che gli antichi sapevano dell'esistenza della parte animica fra l'altro c'è chi dice che Hitler cercasse il Santo Graal, che Hitler cercasse la, la lancia di Odì, quello che ha ucciso Cristo. Sì. Perché? Per cercare un'immortalità, per cercare una, la vittoria. E, dallo studio di alcuni testi eh, e di alcune interviste che Hitler fece a un giornalista di cui non ricordo il nome, che ci ha scritto un libro, questo giornalista sostiene, perché Hitler glielo aveva confessato, che lui parlava con questi esseri perfetti, l'uomo perfetto, che però era un po' alto, un po' bianco di capelli, e che sostanzialmente poteva essere quello che noi crediamo un alieno, eh, il quale dava ordini a lui... Eh, come oggi gli alieni danno ordine ai nostri governanti, perché può sembrare strana questa cosa, un po' fuori di testa, però è la chiave di lettura che apre tutte le porte di quello che abbiamo detto finora e dà tutte le risposte a tutte le domande che noi ci facciamo. Quindi Hitler, eh, probabilmente, secondo il mio modestissimo punto di vista, studiandone un po' il carattere, la scrittura, il modo di muoversi e le testimonianze, era un addotto. Cioè era colui che aveva dentro di sé un alieno, una memoria alienativa, che lo comandava come un pupazzo. Ma eh, Fra l'altro è famosa anche la dichiarazione di Juncker, come presidente del, del Parlamento europeo, che dice eh, i io ho parlato con i presidenti di altri pianeti e sono preoccupati per quello che sta succedendo in Europa. Sì, quindi sì, quindi sì. ammette... Sì. Vabbè che era un ubriacone però. Ecco, io mi preoccupo, non mi preoccupo tanto di Juncker, che so hanno sicuramente cercato di dire che non fosse in quel momento proprio in grado di intendere di volere, ma a me sembrava lucidissimo. Quello che mi preoccupa sono i giornalisti, i quali sono, non hanno, nessuno di loro ha ripreso questa notizia, se non in modo molto scarno e l'hanno fatta scomparire subito, perché questo vuol dire che i giornalisti che sono da quelle parti sono tutti prezzolati.